se la gente ha sempre più strana sempre diffidente si chiude in casa presto quasi che voglia lasciarsi morire e il tempo passa a peta, ma non importa riesco a sperare nel cuore il sentimento ma non ha più senso è come neve al sole e Guarda, cammina, si gira e non ti parla mai. E mm -hmm. corre e correre il tempo per i fatti suoi. Ti oh. dico, ah, uh ah, -uh. qualcosa c'è ancora di bello. c'è to, ah, uh ah, -uh. il cielo è coperto di stelle. Sticcano fuori. persone, senza una metà con gli occhiali da sole, restare una risposta, per me che voglio cambiare qualcosa, oh, la gente guarda cammina si gira e non ti parla mai, la gente sorpresa e L'amore non è un'avventura, mm, senti. ah, ah. non sentivo. Pensa a chi non può rifarne a me. E'